a capire 270 città, Salerno viene vista come una seconda linea ma comunque subito dopo le grandi città come Roma, Milano o Napoli. Oggi state parlando anche delle prospettive occupazionali insomma, che possono investire un'ampia un platea insomma, di ragazzi, dai diplomati e di laureati in diversi settori. Sì, è chiaro, è vero che se da un lato lo sviluppo di una rete in fibra ottica crea dei nuovi modelli di business dove aziende che vogliono investire sul proprio futuro, chiaramente calano il loro business all'interno di infrastrutture di questo tipo, dall'altra parte stanno nascendo nuove opportunità di lavoro, la nascita di nuove figure professionali e chiaramente il nostro obiettivo è anche quello, al di là chiaramente di far conoscere l'azienda, di creare una cultura al lavoro che sia mirata all'ingresso in questo mondo. Uh, appunto uh, dicendo ai ragazzi quali sono le opportunità uh, e dando loro chiaramente l'occasione di poter uh, dire, iniziare a farsi un'idea di quello che possono essere le prospettive di futuro insomma, uh, per loro. Ma anche le scuole quindi devono guardare con attenzione a che cosa potrebbe offrire il mercato del lavoro? Assolutamente sì, uh, noi siamo uh, sempre uh, in qualche modo propensi a voler instaurare dei rapporti con la pubblica amministrazione piuttosto che con le scuole e cercare, se ove possibile, di creare dei percorsi di alternanza scuola-lavoro al fine di poter dare le opportunità ai ragazzi di vedere in anteprima il mondo del lavoro e quindi dare un'opportunità a loro di poter capire se è più giusto chiaramente ognuno per le proprie peculiarità, inserirsi subito nel mondo del lavoro oppure eh, continuare il loro percorso didattico e magari eh, spostare in avanti eh, questa scelta.